Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al cappuccino cremosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè espresso ristretto, latte intero a temperatura ambiente, ricotta ben sgocciolata, zucchero semolato, uova, amido di mais, aroma di vaniglia e cacao amaro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo lo zucchero, le uova e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. togliamo la farfalla dalle lame aggiungiamo la ricotta il latte e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4 Aggiungiamo il caffè l'aroma di vaniglia e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4 Aggiungiamo l'amido di mais e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamo in una teglia rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. Cuocere in forno per il riscaldato statico a 170 gradi per 50 60 minuti circa trascorso il tempo spegnere il forno aprire lo sportello e lasciare raffreddare completamente il dolce in questo modo la torta è cotta l'abbiamo spolverizzata con cacao amaro decorato con panna montata impiattiamola torta al cappuccino cremosa